Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Mazzi e questo è un glitch facile facile Da fare da soli ragazzi Quindi ve lo fate in sessione solo in video, Da soli e senza necessità di, di nulla ragazzi Avete bisogno solamente di un bunker e di un hangar Quindi a questo punto che cosa dovete fare? Dovete chiamare un'auto da un altro garage In questo caso la vado a chiamare dalla base operativa E e lo faccio arrivare vicino a me ragazzi quindi quando avremo l'auto che cosa dovremo fare dovremo entrare nel bunker allora preciso che eh, nel bunker dentro al com non deve starci nulla ragazzi quindi eh, diciamo che vi sia chiara questa cosa insomma quindi entriamo nel bunker con l'auto E una volta che saremo entrati nel bunker con l'auto eh, la lasceremo lì fuori sulla piazza di sulla piazzola di parcheggio che sta all'interno del bunker ragazzi non dovremo metterla nel centro operativo ma dobbiamo lasciarla qui allora ragazzi mh, questo glitch non servono targhe personalizzate è veramente facile poi se avete le proprietà come ce l'ho io che sono vicinissime, l'hangar e, la... e il bunker è abbastanza semplice. Io qui divento ceo ragazzi, mi chiamo un Buzzard e me ne vado all'hangar. Allora l'hangar ragazzi deve essere pieno di veicoli. Se non li avete chiamate il Buzzard della Pegasus e riempite l'hangar con questi Buzzard come ho fatto io. Io ho riempito l'hangar i buzzard della pegasus non con quelli del ceo perché non entrano con quelli della pegasus ragazzi o comunque con un qualunque velivolo che avete comprato dalla pegasus che vi dà costo zero lo prendete e lo buttate nell'hangar quindi io a questo punto vado nell'hangar ripeto ragazzi l'hangar deve essere pieno sì o oh sì ragazzi lo dovete avere pieno di veicoli lo so ci metterete un po a riempirlo di veicoli però comunque sia il glitch vale abbastanza la pena ragazzi è molto rapido e si fanno diciamo abbastanza in fretta le duplicazioni come vedete io ce l'ho pieno di buzzard quindi a questo punto salirò su un buzzard la stessa cosa dovrete fare anche voi premete freccia destra per andare nell'officina e dopodiché ragazzi dovrete premere cerchio e scendere dal Buzzard. Vedete io sono nell'officina, premo cerchio, torno indietro e scendo dal Buzzard ragazzi. L'unico passaggio che dovete fare è questo. Voi direte cazzo ma così semplice? Eh sì ragazzi è eh, realmente semplice. Allora ragazzi c'è un money freeze ma io non credo di portarlo perché secondo me non vale la pena portare questo money freeze anzi in questo periodo sono anche un pochino contrario a portare tutto il resto dei glitch perché non voglio essere eh, diciamo il colpevole se magari a qualcuno di voi togliono, tolgono scusate, le proprietà o tolgono altro per causa dei glitch perché comunque sta succedendo un un po' di casino con la Rockstar non si sa se hanno tolto casualmente eh, in maniera random o se hanno tolto a tutti per esempio a me non hanno tolto un cazzo e io comunque i glitch li faccio quindi io penso che il meccanismo di Rockstar sia un po' in maniera random e come ho scritto nel gruppo ci può stare che magari hanno messo qualche codice nel gioco che diciamo verifica il momento in cui state facendo i glitch e vi potrebbe togliere tutto per esempio a qualcuno è comparso eh, sei un bar o è stato buttato nella storia e dopodiché quando è tornato in online non ha più nulla allora ragazzi qui siamo tornati nel nostro diciamo bunker come vedete la targa è questa quando io salirò sull'auto la targa cambierà ragazzi l'unica cosa che ci resterà da fare è salvare l'auto nel centro operativo quindi entreremo nel centro operativo usciremo e l'auto sarà nostra allora qui c'è una piccola cosa da spiegare ragazzi qui adesso l'auto voi la dovete portare o in un garage o la andate a vendere però se state facendo il glitch eh, a nastro non vi consiglio di vendere le auto una dietro l'altra perché potreste essere soggetti a blocco soggetti a qualunque sanzione quindi vi consiglio di avere anche un garage vicino e mettere l'auto nel garage io adesso vi faccio vedere ragazzi, che l'auto originale di questa sta nella base operativa che è dove l'ho presa all'inizio quindi andiamo in base operativa vedete che non mi fa entrare perché avevo la base operativa piena quindi vi ricordate questa targa e vi ricordate anche la targa dell'inizio insomma e adesso andremo nella base operativa e troveremo l'auto con uh, la targa iniziale allora per ripetere il glitch ragazzi l'unica cosa che dovete fare quando avete messo il clone in un garage qualunque è tornare nel bunker richiamare il meccanico richiedere un'altra elegy metterla nel bunker e fare tutti quanti gli stessi passaggi così per ogni auto ragazzi vi faccio vedere la data e l'ora in cui ho girato il glitch come ho già detto il glitch è semplicissimo ragazzi io vi consiglio di approfittare di questo glitch ma di andarci anche cauti ragazzi con i glitch in generale la maggior parte dei glitch che ho portato questi giorni indietro funzionano tutti quindi avete solamente l'imbarazzo della scelta avete anche capito la motivazione per cui non sto portando i glitch porterò un altro video ragazzi eh, più tardi ma non parlerò di glitch in quel video ma di tutt'altro quindi detto questo un saluto a tutti al prossimo video Shake.